Dato che non siamo ancora sicuri di, nu sicuri di nulli di, di nulli? Salve comunità, piccolo video di aggiornamento per il 2022 Siamo nel 2022? Sì, per il 2022 L'aggiornamento è riguardo a che cosa abbiamo intenzione di fare Abbiamo avuto una mm, uh, riunione qualche giorno fa Metà del gruppo vuole fare delle cose specificissime Metà del gruppo vuole fare delle cose for fun Cercheremo di mantenere le due cose intersecate dalla mia parte nello specifico mi sto organizzando per fare in modo che in questo 2022 ci sia un video ogni mese quindi 12 video di sistemi dedicati i sistemi dedicati sono né più né meno che minigiochi all'interno del gioco che servono per aumentare l'immersività una situazione. Vi basti pensare che una cosa è aprire una serratura lanciando un di 20 e aggiungendo un numero e deve uscire 17 è una cosa invece che ti ci metti ma la serratura funziona in una certa maniera e per far funzionare la serratura allora poi tu hai dei gettoni che spendi per ritirare dei D6, devi lanciare un mucchio di D6 che sono pari all'abilità e allora nel e per ogni fallimento perdi un minuto e i tuoi alleati ti devono difendere un turno insomma, un minuto lungo. lungo capite che è tutta una roba completamente diversa quindi io voglio cicciare fuori 12 di questi sistemi di gioco uh, non so ancora bene quali siano tutti ne so 4 la meridiana meteorologica che è un sistema per predire il tempo durante l'avventura e fare in modo che abbia un senso avere una giornata di pioggia e non una giornata di sole ehm um... Un senso al di là del senso narrativo Un sistema per l'hacking Perché stiamo preparando una campagna sci-fi Quindi non ci sono i sistemi sci-fi Bisogna farli uh, Un sistema per il movimento a 0G Per la stessa motivazione E poi un sistema uh, per quanto riguarda la diplomazia Perché mi sono rotto il ca Che ogni volta che dobbiamo fare una diplomazia O oh, è un tiro di merda oppure uh, sta tutto sulle spalle del giocatore e del master e come viene viene ci dobbiamo convincere al tavolo brutto, veramente brutto non è possibile che tre sono i pilastri del gioco di ruolo e la diplomazia non abbia un sistema dedicato stretto la diplomazia dovrebbe avere un, un sistema dedicato spesso come il combattimento dato che è uno dei pilastri del gioco di ruolo ovviamente quel video non darà un... Un sistema, un sistema così spesso darà un, un, un aiutino questo dalla mia parte Jack vuole continuare um, i suoi video riguardo il galateo di ruolo non sappiamo ancora bene quanti ce ne sono tanti in scrittura poi insomma, vedremo come usciranno durante l'anno David invece ha fatto in questi giorni, in questi mesi un sacco di prove con un sacco di GDR diversi per cui uh, tirerà fuori alcuni manuali da manuale. E vogliamo aprire un podcast perché ci siamo resi conto che per quanto sia carino uh, cercare di fare un video di teoria del gioco in 10 minuti. Uh, avere un'ora per parlarne è diverso. Uh, sul podcast andranno subito i nostri podcast, uh, che però vedete anche qui su YouTube fatti insieme a Billbo. Era una collaborazione sul suo blog sono già usciti, e per cui chi sarà familiare li avrà visti, eh, ho letti, eh, qui ci sono le versioni integrali tagliate molto poco, e di tutta quella parte video da cui, o meglio, tutta quella parte audio da cui il suo blog sunge, fa il sunto. Delle, delle informazioni Abbiamo in ballo anche ovviamente GDR senza frontiere mm, Edizione 5 E anche un anno di GDR senza frontiere Abbiamo in ballo qualche cosa Qualche chicchetta Ma dato che non siamo ancora sicuri Di, nu di nulla, di, di nulli? Dato che non siamo ancora sicuri Di nulla ehm, Ci riteniamo per noi Sappiamo soltanto che sarà fra la terza e la quarta Settimana di marzo Niente, che cosa ci resta da dire? Mm, ci scusiamo per il fatto che ci sia stata così poca produzione Abbiamo attraversato tutti un periodo in cui non era ben chiaro quanta energia potessimo mettere nel, uh, nel canale Qualcuno di noi si stava un po' perdendo Qualcun altro di noi ha cominciato un lavoro nuovo Quindi avevamo bisogno di tempo per riassestarci Ma ci siamo, siamo vivi L'anno nuovo che viene vorremmo fare tante collab Ci daremo anche noi finalmente All'actual play di merda Ovviamente sto scherzando ma uh, Ci sono alcuni piccoli giochi indie Che ho scoperto in questo periodo Che mi piacerebbe portare semplicemente Perché secondo me Tu li guardi e fai Cazzo ma questi sono una figata E poi provi a farlo e fanno schifo Però in realtà sono belli Solo che tu non hai la più pallida idea di farlo, immaginate, immaginate come se fosse stati ai vecchi tempi e aveste avuto per capire come si gioca a Dungeons and Dragons solo i manuali. Da, come, da cosa cominciavate? Quindi, considerando che secondo me serve tutta una cultura, uh, noi abbiamo intenzione di giocare un po' questi giochi e poi faremo delle one shot. One shot, basta. Non ci metteremo a fare miliardi di ore. Uh, giusto per farvi vedere com'è una giocata di quel gioco e perché è bello sarà un manuale da manuale uh, actual play detto questo vi ringrazio per aver guardato questo nostro video di buoni propositi per il 2022 e speriamo che ne abbiate anche voi anzi lasciatemi gli iscritti perché io vorrei fare delle cose nella mia vita e leggere i buoni propositi degli altri mi fa stare male e quindi mi viene voglia di fare le cose non so se succede anche a voi forse non è un modo molto sano di fare le cose ma eh, niente questo è quello che passa il convento ricordatevi di iscrivervi, mettere mi piace